Ciao, sono Andrea e ti do il benvenuto sul mio canale. Ogni settimana pubblico un video rivolto a chi vuole conoscere in breve come guadagnare tempo e soldi quando si compra e vende casa e rendere profittevole una proprietà. Sarai aggiornato su tutte le offerte in vendita nella città di Salerno, Costiera Amalfitana e nel Cilento. Imparerai come scegliere una proprietà perfetta per rendita e cosa controllare prima di dare soldi al venditore o firmare un accordo con un compratore. Ho deciso di aprire questo canale perché so quanto è complicato districarsi in questo mondo e informarsi renderà più tutelato e pronto. Voglio quindi aiutarti con dei semplici tutorial e una volta iscritto tocca l'icona a forma di campana per essere avvisato dei nuovi video. Per ora ti saluto e non vedo l'ora di averti nella mia community, ciao!